e perché si muove Tere? è suggestivo al massimo Tere sembra sì. un neon che si è impiccato un neon <ride> che si è impiccato c'è qualche bimbo che vuole giocare con noi se si sì, accendimi le lucine del K2 Ma entra in questa stanza, eh. Che c'è? Fino al rosso, Tere. Sei di Sì, fino al rosso. di questa stanza, Ale. È freschetta anche questa, eh? Non puntargli la luce, altrimenti non si vede se brilla. La spengo? Ah. No, no, spegnerla, Puntala verso il corridoio, ok? C'è qualcuno qui con noi? <coughs> Sì, sì, illumina le lucine del K2 come hai fatto prima, per favore. Questi i botti. Mi senti? Avanti, prima hai fatto illuminare lo strumento, puoi farlo di nuovo? No, così sentito. Un rumore come se veniva da... da là, come qualcosa che cadeva. Vuoi che proseguiamo? Hai sentito? No. Sembra che un lamento lontano. Come? Magari era un gatto, eh? O un gatto o un bambino, non te lo so dire. Mm. Così? Non hai sentito? No. Quindi proviamo a proseguire. Qui prima ho brillato, ma adesso non brilla più. Ops, guardate! Aspetta, faccio una prova, non è che la videocamera, no. No, guarda! Ok, chi c'è qui con noi? vi fanno ancora, ti prego, il domino e il k per favore sei un bambino? sei un paziente? Se una donna, se proviamo a credere se fanno due, ti va? Se sei qui, in mezzo a noi, puoi farci un rumore per farci sentire la tua presenza? Cos'era? Ma spero una, una farfallina, anche io ho visto volare qualcosa. La c'è una zanzarona. Ok. Magari una farfallina. La falina! Dai, piantala! se ti toccava sta letteralmente cadendo polvere dal tetto perché non c'è qualcuno su? no semplicemente perché ancora? Ecco. si sì, ma mi sa che davanti alla oh E davanti qua vedi che c'è un ma cos'è sta polvere che cade dal tetto? ah le polvere e perché è così tanta? eh guarda in che condizione è il soffitto non è che crolla proprio no dai si deve la telecamera? camera? Dai, però Adesso... scappa dove che andiamo? Adesso no. Forse Adesso no, perché... Shh. Hai fai domande. Io? A chi? C'è qualcuno qua? C'è qualcuno che vuole mettersi in contatto con noi? Keppa ok. C'è qualcuno qui, ok. Ok, ok, ok. Passi. L'hai sentiti? Sì. C'è qui con noi? Sono pietrificato Teresa. Guarda il capo a due. Rumore. E questa è la zona che ti dicevo quella brutta. Eh, mo me lo dici? Eh. come se mi sento circondato, sta sensazione qui che non so... Vabbè ma adesso è anche... Guarda, guarda, guarda, guarda! guarda, Ale, però non fare così, perché mi fai spaventare! Ma guarda figa, è sempre rosso! Il rumore... Ti va se stiamo qui e ti facciamo un po' di domande? Brilla. Ok, mamma mia. Ehm. Sei un bambino? Se sì, ok, sei un bambino. Eri ricoverato qui? Rosso, ma... Ti va se ti facciamo un po' di domande con un altro strumento? Mamma mia, Ale. Ma... Ale, ma... Ho visto un'ombra. Ma dove? Là sul muro. Adesso non so se è il solito insetto davanti magari alla, alla torcia, ok? Ehm, no, c'è qualcosa dentro. Ma Guarda, hai è visto un fratello? Il capodui continua a brillare. Cos'è che cade là? Cos là? Da dove? Lo sto illuminando, sta... Ehm, no, anzi, è una un zanzarone, un ragno, non lo so. Aspetta perché lei ci stiamo un pochino allora, sì, calmati un attimo, La è... ok? Valutiamo i fatti, ok? Eh. Appoggio qui il K2, ok? Così siamo anche un pochino più liberi. <susurra> Facci una domanda. C'è un bambino, dice che è un bambino. detto anche che è un paziente guarda. guarda ti fa piacere parlare con noi? continua a brillare sei da solo? Eh sì, dagli un comando però ah. altrimenti non capiamo se sì, accendi le luci fino al rosso rumore Andiamo fuori il Ghost Box così magari riusciamo a capire. Ha fatto rosso. Vuoi che il Ghost Box? Eh? Se si sì, accendi ah. la luce K2. Pieno di rumore, cazzo, pieno di rumore Ale, questa luce non mi fai vedere niente però È passato adesso? E si a è eliminato tutto qua di Non c'è tempo. Mamma mia. Cos'è che stai dicendo? Mamma mia. Di... <ride> ecco perché vien da sola Per drammatizzare un po', scusate Riprendi anche il K2, per favore eh? No, sento, lo tengo in mano morto? si sta vivendo mm. guarda, guarda, guarda, rosso, rosso, rosso, oh. rosso. ma l'altro è senza cassa? no okay. guarda, guarda, guarda, guarda, guarda lo, vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo Anche il K2 tu ecco, ti vedo. Un questo Eh, sì, il box. Mi stai facendo andare in tilt. Guarda guarda il K2. Stilami, stila, qua la Mini. Tre. io la vado a vuoi, mi lascia fare a me. Uh, mi hai detto che sei un bambino. Rosso. Mi fai sentire la tua voce, per favore? Continua a brillare? Eh? Lo vedi? Continua a brillare, no? Rosso, continua a brillare di brutto te. Mi fai un favore, spegnilo e accendi il K2. Pare impazzito. Accendilo. Ok. No. La luce? Cos'è che ha detto? Eh, non lo so Ma ah, come brilla? Parla Come ti chiami? Ragazzi, c ho, c ho i brividi alle gambe Anch'io le gambe Un formicolio, come sì. se... Ma. Eh, sta salendo sulla schiena Come schena. se fosse... Um, Co Elettrostaticità Continua a brillare qualcosa È vero? Continua a brillare Sì, sì, brava Guarda Pelle d'oca, cioè, Non so sì, se guarda. si vede mm -hmm. Continua a brillare Pere Sei tu che accendi le luci del K2? Eh? Era una risata quella? Mamma che pelle d'oca Era una risata? Non lo so <gasps> Guarda! Alle Guarda le mie gambe! Non ho freddo, ti giuro! Ah, pazzesco! Dove sei in questo momento? Ah, Ale sento una cosa pazzesca. Anch'io, anch'io adesso. Non c'è aria, eh. Ale. Eh. Ah, no, Cosa? Scusa, no no scusa scusa scusa ho visto il riflesso della... del monitor della videocamera e continua a brillare il K2 eh, vuole so. dirci qualcosa vuole comunicare non